Hola, buon pomeriggio a tutti quanti del gruppo Calloria e Stile. Oggi che parliamo? Allora, Nel video precedente abbiamo iniziato a parlare la comunicazione tra parrucchiere e cliente con parole aperte e parole chiuse. Io spero per quei giovani che hanno seguito il video di aver praticato questa tecnica molto semplice ma molto molto forte per, come strumento per aiutarci a capire eh, il nostro interlocutore oggi proseguendo ehm, la tecnica della comunicazione vi racconto io personalmente come lavoro allora, eh, ripetendo che le immagini eh, comunicano all'84% e le parole al 4%, che cosa significa? Significa, prendiamo questa fotografia che sono i colori di Canaria, una delle tante eh, interpretazioni dei colori di Canaria perché partiamo dal nero per arrivare a a 36 tonalità dei marroni. E per spiegare questo con parole ci vuole un pochino di tempo, una lunghezza di 60 centimetri una quantità eh, di mesh che potrebbe essere un 25-30% delle mesh che non sono tutte quante uguali, ma che hanno dei movimenti per slanciare lo stile e i fondi che potrebbero essere un fondo solamente o due fondi con delle mesh, non è che solamente due colori ma possiamo lavorare in 3D, in 4D come uno vuole mettere un'interpretazione. Allora, eh, quando noi abbiamo questa cliente di fronte a noi, eh, una delle, delle cose che consiglio, eh, ma tu hai un, una fotografia che ti dà emozione, perché l'emozione è fondamentale, anche verso il parrucchiere, quando andrà a creare un libro guida di questo genere, che ci sono varie... Eh, tagli di capelli che variano dal corto, medio e lungo per prendere tutta una tipologia di clientela e accontentarlo e uno potrebbe fare anche i maschietti che aiuterebbero moltissimo a identificare subito un, quello stile che uno vorrebbe fare naturalmente noi possiamo prendere anche non solamente un'immagine ma possiamo prendere anche due immagini, tre immagini, una per il colore, una per la basetta e un'altra per eh, la, la frangia o flecchio, come si dice qui in Spagna. Intonze eh, ci possiamo anche eh, divertire a fare musicando. Ecco, questo sono io eh, con un turbante della serie del badic e poi guardate un po' una prima mondiale io a 18 anni quando ho iniziato la mia prima pedana e l'altra fotografia quando sono arrivato qui per poi passare anche a quello che noi facciamo questo fa parte del gruppo famoso in Italia che si chiamava Estensore Group e si occupava di allungamenti di capelli, formazione professionale per i parrucchieri che ha avuto una vita più o meno di 20 anni adesso qui in esilio qui a Tenerife eh, mi sono <ride> rilassato abbastanza Adesso sono stanco e sto riniziando tutto un insieme di formazione attraverso Musicando, questo format eh, unico al mondo eh, dove noi aiutiamo le persone a cambiare la loro fotografia della loro realtà e imparando a respirare, per imparare a visualizzare e creare una nuova immagine con annesso una sensazione presa nel passato, dove la persona si è sentita al top dei top, e andiamo a fare uno swish. Che poi nel mio blog potrete vedere nel dettaglio per imparare a musicare con questa nuova tecnica unica al mondo. Dove Caloria e Stile la sta iniziando a importare dopo sei anni di studio qui a Tenerife a tutti quei colleghi che piace questa idea andremo a fare dei gruppi di studio e l'academy qui a Tenerife sarà il culmine di tutto questo passaggio allora nel momento ritornando al libro guida sempre rivolto ai parrucchieri allora, eh, create il vostro eh, libro guida. Nella rete possiamo trovare centinaia e centinaia di, stil, eh, di stilisti. Vi consiglio un sito molto particolare, si chiama globelife.it.com eh, C'è tutti quanti i punti di tutto il mondo, che è uno dei portali della beauty dove si parla e dove puoi incontrare migliaia e migliaia di stilisti ed immagine tu puoi raccogliere qualche immagine e cominciare a fare un tuo libro guida la cosa molto importante dato che noi quando parliamo alla cliente gli diciamo incontra un'immagine che ti dà emozione è rivolto anche al parrucchiere nel momento che uno sceglie le immagini che gli danno emozione di un corto, di un medio e di un lungo eh, si va a creare il carattere del parrucchiere che cosa lui vuole comunicare perché d'accordo che andiamo a mh, aiutare le persone a scoprire quello che potrebbe essere per loro ma anche il parrucchiere deve avere il suo famoso parola brand per imparare a diventare unici e irripetibili. Noi non è che ci vendiamo ma sono le persone che ci acquistano per quello che noi facciamo e questo si chiama lavoro di eccellenza. Lo ripeterò continuamente perché per fare questo processo di riforma, di desprogrammazione e riprogrammazione a questo nuovo modo di vedere le cose con l'avvento di internet che ci dà una grossa opportunità di incontrare, ascoltate bene questo numero, 5 milioni di persone che ha un telefonino e come io faccio dirette molto semplici dal negozio di parruccheria qui alla Sgazietta a Cagliala Arena 24. Lo faccio quotidianamente perché prima di fare questo eh, stiamo creando questo libro guida di Musicando giornalmente studiando 4-5 pagine di varie eh, persone perché eh, lavorare in eccellenza è molto semplice. Dice se io voglio fare un qualche cosa mi vado eh, qui eh, se dice se busca se trova ok? Busca è il migliore, il migliore, il migliore che c'ha nel mercato che sta facendo quello che tu vorresti fare e il suo sta funzionando molto bene allora eh, ci sono due parole io dico eh, copialo e superalo o c'è un'altra parola guarda e apprendi eh, personalmente guardare e apprendi credo che sia passivo ma siccome musicando è qualcosa di attivo copia e questa è l'azione che si fa per superarlo copia che cosa significa copia per migliorarlo sempre di più tutti i giorni piano piano con un pochino di passione non c'è alcuna ombra di dubbio che si realizzerà il successo personale la cosa molto importante è: prima di tagliare i capelli dobbiamo studiare questo allora io spero per i giovani che mi stanno seguendo eh, gli esercizi di parole aperte e parole chiuse iniziare a creare un libro guida personalizzato con delle immagini che raccontano non solamente ehm, i tagli che facciamo ma racconta anche chi siamo professionalmente se siamo delle persone attive o non attive ci sono due tipi di persone le persone mh, che eh, vivono una mediocrità, che non si vogliono sforzare e trovano le scappatoie, ma ci sono persone trionfatori eh, che eh, hanno messo la passione e fanno bene il loro mestiere, io credo che eh, la storia la scrivono non i mediocri ma chi trionfa in qualsiasi cosa. Io personalmente non voglio essere un mediocre, io sono un vincitore e con Musicando ha aiutato me personalmente ma potrà aiutare centinaia o migliaia spero di parrucchieri che vogliono un qualcosa di nuovo di come riproporre la moda nel mondo. Noi italiani rimaniamo sempre con un grande grado di formazione a tutti i colleghi delle altre scuole, però ragazzi qui dobbiamo fare qualche cosa, dobbiamo fare un cambio, basta a lamentarsi. Bene, Francesco Gallori vi augura buon proseguimento e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!